Giuri di dire tutta la verità, soltanto la verità, nient'altro che la verità? La Lo giuro. Presentati. Io sono Francesco, ho 11 anni e questa è la seconda volta che partecipo al campo. Io sono Sveva, ho 15 anni e questo è il terzo anno che partecipo al campo. Fai una faccia buffa. Eh. Ritornello della canzone preferita. Vamo alla qua passo vestenaia. Dimmi tu perché hai deciso di ripartecipare a questo campo scuola? Perché l'anno scorso è stata un'esperienza bellissima e indimenticabile. Perché è un campo bello, divertente e istruttivo. Cosa ti è interessato di più? Quando siamo andati alla Marina Militare di Taranto al porto, e eh, a visitare la nave Zettiro. La lezione di, di riciclaggio. Qual è stato il momento più bello? Quando alla fine di ogni attività svolgevamo dei, eh, dei, dei giochi e in cui erano basati sull'argomento Ci abbiamo dipinto, le panni che abbiamo realizzato e quello più divertente? quando abbiamo lanciato la lanterna quando abbiamo acceso il falò che cosa ti ha trasmesso questo campo scuola? di essere un cittadino eh, consapevole dei rischi su, del territorio e penso che da grande farò parte anch'io di questa associazione. Ho conosciuto la realtà importante del mio paese e da grande sono anche il volontario Volete aggiungere qualcosa? Questo campo è, è Plastic Free! Plastic -free.